Allora, buonasera, benvenuti a, questa, a, questa, a questo incontro che come sapete diciamo è, eh, eh, si, si tiene intorno alla nascita di una collana nuova. L'altro giorno ho letto con qualche stupore il fatto che l'amministratore delegato della Fiat diceva durante la crisi non bisogna fare nuovi modelli perché tanto non se li comprano, perché ero abituato a pensare che invece la crisi economica dovesse eh, stimolare l'innovazione, diciamo che le imprese in periodo di crisi economica fosse proprio quello il momento almeno questo è quello che a noi pare devo dire che la discussione sul, su questa collana è eh, data di qualche te, da qualche tempo e eh, questa come, come avete visto forse avete cominciato a vedere anche la copertina, la formula grafica è una collana che ha una sua particolarità rispetto ad altre. Eh, il senso di in questa collana poi dirà due parole Anna Gianluca il nostro direttore editoriale per farvi capire com'è nata l'idea. Quello che io volevo dirvi è che, oltre che ringraziare voi di essere qui, volevo ringraziare molto in particolare Luciano Canfora e Federico Rampini che si sono come dire, prestati ad essere come dire, il modello ed è secondo me un modello straordinariamente efficace di come si smonta un idolum, un idolum? Qui ci sono varie letture perché la discussione ferve: se sia idola o idola. Il professor, professor Canfora sostiene che non, non c'è discussione. Bene, c'è qualcuno che ha espresso un'opinione diversa, ma ovviamente in maniera sommessa. La cosa che mi, mi, mi sembrava: l'unica cosa che volevo dirvi a proposito appunto del, della collana è questa e cioè. Nello smontare questi, questi pezzi di ideologia che si sono fatti senso comune o questi pregiudizi che si sono fatti modi di dire frasi fatte c'è un'utilità credo anche poi ricostruttiva nel senso che al di là della banalità della banalizzazione c'è anche l'esigenza credo indiscutibile di avere una qualche visione del mondo. Forse una delle cose, forse la cosa che questa collana in sé e per sé discute è il fatto che ci siamo detti in questi anni, o almeno l'abbiamo sentito molto dire, che eravamo in un'età post-ideologica. No? L'hanno scritto in molti che con la fine in particolare di quella grande ideologia così strutturata, forte, che era l'ideologia comunista, eravamo entrati in un'età post-ideologica. Ecco. Non so se questa, questa affermazione sia totalmente falsa, forse in parte vera, nel senso che almeno non ci sono ideologie così appunto strutturate, ma certamente diciamo, una qualche visione del mondo, un qualche occhiale per guardare la realtà, come dire, ci serve e forse il tema non è solo quello di analizzare e cri criticare i pregiudizi, ma anche quella di costruire qualche alternativa. E la banalissima riflessione che abbiamo fatto in questi mesi in casa editrice è che non è forse un caso che seppur dal punto di vista molto diversi tutti e due i primi due libri abbiano al centro l'Europa non è stata pensata così non è stata costruita così le tesi quando le leggerete vedrete sono molto diverse però è forse una cosa che ha qualche significato e se è vero e mi sembra che sia abbastanza vero che ormai tutti dicono molti dicono autorevolmente che l'Europa economica non ha come portato naturale ed automatico l'Europa politica, e che questa Europa politica è una costruzione che presuppone scelte legittimamente diverse. Ebbene su, su che base le facciamo queste scelte? Eh, le facciamo solo sulla base di un'urgenza economica o di convenienza? Forse quel popolo europeo che non c'è, che ci potrebbe essere, è difficile costruirlo sulla base del solo conviene. Mi viene in mente. Noi abbiamo pubblicato i bellissimi libri di Alberto Banti, lo storico di risorgimento, che se a quei mille che fossero partiti da quarti avessero detto perché partite, perché vi conviene, forse non sarebbero partiti. Forse c'è bisogno, per costruire un popolo europeo, eh, forse c'è bisogno anche di idee che possono essere legittimamente discusse. Cioè forse c'è bisogno appunto di costruire nella crisi, utilizzare la crisi anche come un'occasione per costruire idee nuove su... La libertà sull'uguaglianza sulla comunità sul welfare sui diritti ecco um, noi pensiamo e questa era una cosa che vi dico perché qui stasera ci sono moltissime persone che fanno la casa editrice che sono la casa editrice che sono con noi e, e, e in questa fase anche molto difficile del mercato editoriale noi pensiamo che nei prossimi mesi un tema fondamentale sia questo se è possibile come dire da questa parte del mondo in Europa costruire eh, una qualche diciamo così, eh, alternativa ideale, culturale eh, a quello che è stato, o sono state idee forti che in parte sono responsabili anche della crisi in cui viviamo e che possono aiutare la costruzione europea, che diventi una costruzione in cui se saremo chiamati a scegliere lo facciamo come dire, in base anche a una discussione pubblica, forte, seria, alta, con dei riferimenti diciamo comuni, questo è molto difficile perché noi siamo abituati a ragionare ciascuno nel proprio paese, per il proprio paese, quando pensiamo welfare pensiamo al welfare italiano in Italia, i tedeschi pensano a loro e così via. Però credo che o facciamo questo salto di qualità, Mi è capitato prima dell'estate di parlarne, forse ne avevamo già parlato, al festival internazionale con Eric Joseph, non so, ecco è qui, ecco Eric, cosa che mi colpiva particolarmente perché viene da un francese, mi diceva appunto o noi riusciamo a ragionare con questo click e cioè a porci problemi in una dimensione che non è più solo nazionale oppure è molto complicato fare questa strada già di per sé così difficile e quindi come dire, questa era l'occasione anche per sollecitarvi a riflettere su questa, su questa linea credo che nonostante tutte le difficoltà in cui siamo questo pezzo diciamo, di elaborazione culturale ideale in questo momento sia essenziale Secondo me se non escono fuori delle idee innovative, come sono uscite in tante stagioni, pensiamo all'Europa di Keynes e di Beveridge, no? eh, se non escono fuori delle idee mi pare molto, molto più complicato fare una costruzione politica europea significativa. Eh, ringrazio particolarmente Stefano Rodotà e Fabrizio Barca che hanno accettato di aprire la, la nostra discussione che sarà molto come dire, informale, con una sola regola, stare nei dieci minuti, regola che abbiamo richiesto anche a Luciano Canfra e Federico Rampini che apriranno dicendo appunto, qualcosa sui loro libri, ma adesso passo la parola ad Anna Gianluca che ci dice qualcosa invece sulla serie. Eh, io non sono abituata a parlare al microfono, quindi è la prima volta, l'ho fatto proprio eccezionalmente eh, per, per loro, ma non, non lo amo e non so che succede. Quindi... Eh, allora stavo dicendo mh, siccome volevo spiegare l'operazione di smontaggio che mi piacerebbe questa collana facesse smontaggio di uh, idola di idee ricevute ehm, forse la cosa più semplice è enumerarne qualcuna in elenco che eh, c'è cioè presente nella prefazione all'intervista di Gallino che ha fatto per noi la, e, che, e la cui prefazione diciamo, è stata scritta uh, e discussa con lui nello stesso momento in cui gli parlavo della collana e quindi in un certo senso ha una sua... Uh, ci sono molti padri insomma perché si discute molto di queste cose prima di realizzarle lui a un certo punto fa questo elenco, il maggior problema dell'Unione Europea è il debito pubblico Abbiamo vissuto troppo a lungo al di sopra dei nostri mezzi, sono le pensioni a scavare voragini nel bilancio dello Stato, agevolare i licenziamenti crea occupazione, la funzione dei sindacati si è esaurita, i mercati provvedono a far affluire capitale e lavoro dove è massima la loro utilità collettiva, il privato è più efficiente del pubblico in ogni settore è la globalizzazione che impone la moderazione salariale, infine le classi sociali non esistono più. Naturalmente questo è un elenco tagliato che lui seleziona ma che certamente ritaglia eh, quale che sia l'opinione rispetto a a queste affermazioni ritaglia una serie diciamo, di eh, affermazioni che non vengono pronunciate da persone sprovvedute, che non hanno sufficiente informazioni, ma che sono presenti e non soltanto nella tv o nei giornali, ma nei convegni, nel, nel, nelle discussioni, nei libri, in qualsiasi contesto. E che cosa sono queste? Sono Sostanzialmente lui le chiama idee ricevute, che è un modo forse diverso ma non così distante dal punto di vista del significato della parola idola, cioè qualcosa che in qualche modo, almeno questa è la mia personale impressione, qualcosa che noi ehm, riceviamo nel senso che riteniamo essere, mi verrebbe da dire, più che idee dei fatti bruti cioè dei fatti, oggi piove, in effetti è difficile smentire questa cosa, l'unica cosa che posso fare è capire come organizzarmi per la pioggia, ma non posso smentire il dato di partenza. Ora queste cose che, vengo, che vi ho elencato non è che sono necessariamente, uno deve affermare che sono né delle banalità né delle bugie, ma certamente questa unanimità totale che hanno queste e molte altre affermazioni e che è un'unanimità che non è soltanto più nazionale cioè legata ai problemi di casa nostra che abbiamo sempre accusati di divisioni piccole insomma ma come dire corrono trasversalmente certamente all'Europa ma come dimostra Federico Rampini anche gli Stati Uniti quindi come dire è come se ci fosse improvvisamente un'unanimità su quelli che sono gli assunti di partenza che hanno... Come dire, che permeano una geografia estesissima, e siccome queste cose governano decisamente eh, vite eh, singole materiali e menti, bisogna eh, quantomeno chiedersi se eh, sono state, sono, che fondamento hanno, se non sono qualcosa da cui eh, ci si è abituati a partire, diciamo l'assunto entro cui ragionare per trovare una soluzione, quanto invece la formulazione stessa eh, non vada, ehm, come dire, ehm, rielaborata o anche domandarsi per quale motivo eh, queste cose non hanno, eh, anche se ricevono smentite dalla realtà e ehm, loro certamente lo mostrano, ehm, lo mostra eh, più volte Federico Rampini nel suo libro facendo vedere come rispetto al, al welfare tanto osteggiato negli Stati Uniti, in realtà poi la, real, la realtà, adesso il bisticcio, ma la realtà diciamo smentisce in qualche modo un giudizio negativo sul welfare e tuttavia nonostante questo si continua a mantenere quell'assunto, quell a renderlo in qualche modo universale e intoccabile. Quindi l'idea della collana e tra l'altro la cosa che mi fa più impressione è che messa così eh, sono da una parte fatti brutti inaggredibili politicamente difficilmente gestibili o comunque più difficilmente gestibili, sembra che non ci sia spazio aria eh, altro che per assumerli e derivarne le conseguenze e quindi uno semplicemente apre l'ombrello ma questo è non c'è più tanto da fare, quindi anche dal punto di vista di quella che è la politica che poi è eh, l'unica diciamo, eh, mediazione possibile in una comunità organizzata, altrimenti si preferisce lo stato di natura eh? o almeno io lo preferirei in quel caso eh, il fatto che diventano così diventano anche idee in quanto inagredibili non poeticamente gestibili anche eh, astratte e hanno questo paradosso, sono astratte al tempo stesso, dense di conseguenze molto concrete, molto gravi eh, concretamente su persone e questa è una cosa che deve far riflettere quindi diciamo la mia idea sarebbe la nostra idea sarebbe quella di provare a smontare questo edificio che si riverbera sul linguaggio, ma naturalmente esprime eh, qualcosa che non ha una pura nominazione linguistica. È tutto. Bene, allora cominciamo. Io volevo solo dire che la natura stessa della collana è anche un po' un gioco: nel senso che il problema è trovare le frasi fatte. Ha cominciato qui, già stasera, l'illustre professor Gotor, illustre modernista, anche studioso invece di contemporanea che mi ha suggerito di mettere come prossimo titolo dei prossimi non esistono più le mezze stagioni <ride> però non lo vuole fare lui questo è il, di, il, dife, il difetto della proposta cosa? Mercalli Mercalli bene e dato che appunto è un lavoro e vuole essere un lavoro collettivo tutta la casa editrice ovviamente ha partecipato io volevo solo citare una delle persone che è qui che è Nello Prete Rossi che come dire, ha partecipato molto alle discussioni con Nello e con Stefano Rodotà la prossima settimana eh, andremo a Piacenza del Festi del Diritto, Nello appunto è un collaboratore da, da molto tempo prezioso. Eh, allora io vorrei prima di tutto chiedere a Luciano Canfora perché è falso che l'Europa ce lo chiede. No. di questo titolo nonostante il suo carattere tendenzialmente oligattico, vista il declino della conoscenza dei classiche, però è solo una testatura della storia che ci darà una richiesta. Un <ride> volato da Anna Gianluca, e non per eh, mia iniziativa, riferisce su alcune di quelle espressioni così eh, date per assodate, appunto Eitova. Ma... E il punto di partenza era un altro, era non esistono più le ideologie, frase che non le molle, perché tanto deve intendersi sul significato della parola, eh, poi c'è una spinta a ripetere quello che si è udito e poi sottinteso come diceva lui in fare qual è che una di queste ideologie in particolare non solo ha subito un processo di ammaccamento ma alla fine ha subito una sconfitta epocale passata con questa ideologia tutte le altre sono scomparse è un secondo ragionamento che penalizza anche coloro i quali a quella ideologia si opponevano Parrebbe trattarsi in sostanza di un voto complessivo, il che non è. Però eh, il vantaggio di dire basta le ideologie è empirico. Consiste nel eh, accreditare che contrapposizioni fondamentali, profonde, non ci siano e non ci debbano essere. E questo va d'accordo con eh, lo spirito del tempo addirittura la contingente situazione nella quale il concetto di coesione unione cospiranti sentimenti è visto con occhi molto positivi, molto favorevoli e dunque è un aiuto a proclamare che di l'ideologia non solo non si può parlare ma non si ne ha bisogno a quel punto sorgeva una domanda ma perché affermare con tanta certezza che la mia uscita è la coesione. E la risposta è ce lo chiede l'Europa. Questo concetto, guardarlo più da vicino, a mio avviso naturalmente, esige dei chiarimenti, per esempio storici e geografici. Anche questo è un concetto stesso che in Europa conviene grandi e non ne conosciamo i confini geografici, eh, riteniamo che una parte del continente valga per l'intero. Eh, una parte dell'Europa che è considerata Unione Europea ha il diritto di non partecipare di vincoli importantissimi, la moneta unica, il patto per il bilancio. Parlo di uno Stato membro di nessuna importanza come la Gran Bretagna, come l'Inghilterra, un no? paesino di rilevante, che ha un punto di riferimento oltre Atlantico importantissimo perché appartiene a un'area culturale, politica, storica che guarda ben oltre l'Europa, innanzitutto alla sua ex colonia americana. E un analogo discorso si potrebbe fare per quel che riguarda i confini in altre direzioni, no? il generale Giungolo, per il quale abbiamo una buona memoria, medici, no? storici, tutti, Acue Politi, un grande scrittore, che vuol dire, eh? una delle prose francesi più raffinate, del, del, del del diceva che l'Europa arrivava fino agli Ural, non era stravagante il suo, tutto aveva una certa esperienza. E lo dicevano per fare anche dei consiglieri degli Stati Uniti d'America, perché effettivamente uno dei problemi fondamentali del continente è anche quello di che fare di quell'enorme realtà che eh, tra vari rurali e anche la vita rurali, hanno un certo quale significato culturale, storico, eccetera. Per non parlare poi di un'altra vicenda che è quella dei legami storici che l'Europa meridionale ha ah, avuto nel corso del tempo, della situazione di eh, disagio in cui i grandi paesi del Mediterraneo si trovano all'interno, una comunità in cui la moneta unica favorisce la grande potenza tedesca dal punto di vista dell'esportazione delle merci in quello che è il cortile di casa della Germania, cioè l'Unione Europea. Serie di problemi connessi alla difficoltà di definire questo concetto a mio avviso dovrebbe rendere prudenti nell'usarlo come talismano. No? qualunque problema insorga, qualunque difficoltà insorga, qualunque disagio si tappa la bocca dicendo c'è una superiore entità. Un ulteriore passaggio, io credo che in caso che vicini non siamo già quasi finiti, è che aver delegato questa realtà tutto sommato lontana le decisioni principali che riguardano la vita delle persone il destino la sopravvivenza la quotidianità è una spia, un indizio su un fenomeno più generale storicamente molto rilevante a mio avviso eh, perciò mi sono permesso di citare un altro autore che è sueto un no? signore non si ricorda tanto raggiungere momnia orta occidut è una formulazione che ha avuto grande successo al tempo suo, in questa essere la forma rappresentativa parlamentare che ha una curiosa storia no? un paio di secoli è giunta ad una svolta storica eh, particolarmente significativa che Potrebbe essere definita addirittura come una sua crisi, punto di non ritorno. Il sistema rappresentativo era strettamente legato agli altri stati nazionali, eh, viveva di essi, del, dei conflitti della storia che ciascuno di questi stati aveva. Nel momento in cui il trapasso dei poteri effettivamente decisionali si è determinato ed è altro. In luoghi largamente non elettivi. È evidente che gli stati nazionali e il sistema di rappresentativi e di rappresentazione della volontà popolare entrambi visi, perché si finisce con divaricare due realtà: da una parte un sinedrio importantissimo, tecnicamente attrezzato, che chiede di poter decidere senza lacci senza impacci e dall'altra parte degli organismi rappresentativi via via depotenziali. Questa è una svolta storica, lo storico non può essere interessato a questo fenomeno, capire se non sia partecipe di una vicenda epocale. Io credo di sì, siamo partecipi a questo. Naturalmente questo genere di riflessioni è vulnerabilissimo, una delle imprese più vulnerabili di questa che è stata messa in essere. No? di questi libri. Perché la parse destra naturalmente è più facile, però è merita. Direi che è una specie di vocabolario ragionato quello che, che, che la casa editrice la terza di fare, come questa collana, Un vocabolario ragionato non di singole parole, ma di pericoli di testo, no? di porzioni di testo di senso compiuto egemoniche. È evidente che nel momento quindi si affronta la parte della critica e più forte di quella positiva. Per cui la principale critica che devo rivolgere a me stesso per aver scritto questo libro è che non è sufficientemente positiva. <ride> Federico Rampini ci spiega perché è falso che non ci possiamo più permettere uno Stato sociale. seguito di Mitt Romney e, uh, e quel titolo lì me l'ha dato lui perché non c'era un solo comizio di Romney in cui non entrasse il tema dell'Europa in senso negativo. Una, una frase che gli ho sentito ripetere fino alla nausea è, ridotto uh, ovviamente agli americani, se l'elgente Obama uh, ci trascinerà verso un destino di titolo europeo trasformerà l'America in una società assistita sul modello di quelle nazioni fallimentari ruolo della bancarotta che sono i paesi dell'Europa ogni tanto città lì, città, città alcuni, Italia, la Grecia e questo ovviamente mi interpellava, era quasi insultante per un giornalista europeo essere usati continuamente come un paradigma negativo un argomento malpellante della sua campagna eh, ne avrete visto poi la, e, e qui vengo un attimo un accenno alla forza delle ideologie eh, l'America è un bel esempio di resistenza e permanenza delle ideologie eh, se pensate all'ultima battuta di Omni, quella che è sui giornali di, di ieri di oggi eh, che è stata considerata una gaffe che in realtà sarebbe piuttosto un lapsus floridiano Molto interessante perché quando è arrivato a dire in una, in una cena privata di raccolta di fondi tra finanziatori milionari e miliardari che eh, lui proprio neanche ci prova a raccogliere consensi fra quel 47% di americani che vivono di assistenza pubblica è un'affermazione fantastica, nel senso che non ha nulla a che vedere con la realtà, sarebbe meraviglioso se, se il 47% degli americani riuscissero a vedere la pubblica sarebbe la Svezia e perché che lui ci creda è, è, è davvero singolare così come però vi invito a considerare quanto singolare sia il fatto che comunque vada e io da due settimane sono diventato più ottimista su questa elezione del 6 novembre Uh, dalle due convention ho, ho seguito in prima fila la convention di Tampa repubblicana, quella di Charlotte democratica e lì è successo qualcosa: ha cominciato a prendersi una forbice nei sondaggi a favore di Obama. Mentre prima la parità era veramente assoluta e l'incertezza era, era totale. Quindi adesso comincio a essere cautamente ottimista, proverei anche a scommettere qualcosa sulla vittoria di Obama pensare che comunque il 6 novembre, la sera del 6 novembre e voi la mattina del 7 novembre risveglierete con, scoprendo che presumibilmente Obama ha conquistato un secondo mandato, ma lo avrà fatto col 51% dei voti e il 49% avrà comunque votato dall'altra parte in un'America un che in realtà dal punto di vista delle condizioni di vita reali che è accaduto nel tessuto sociale americano negli ultimi 30 anni sarebbe descritta in modo più preciso dal famoso slogan di Occupy Wall Street cioè il 99% contro il 2% perché il modello di sviluppo americano negli ultimi 30 anni davvero ha accumulato quasi esclusivamente i benefici della crescita quando c'è stata la crescita in alto ma in una minoranza molto sottile il fatto che Romney con la sua perché per, per, per nostra fortuna un candidato mi sembra un candidato pieno di, uh, di, di, di, di fragilità di contraddizioni il fatto è che comunque anche un candidato così il, il 59% sarà in grado di raggiungerlo 49%, spero, 49%, 40% la, la dice lunga sulla forza delle ideologie nel senso che la rappresentazione che molti americani si fanno del paese in cui vivono è davvero distante dalla realtà ma tolgo al titolo allora, dopo essermi sentito personalmente insultato in quanto giornalista europeo al seguito di Reagan dal fatto che siamo diventati il surrogato dell'impero del male i tempi di Ronald Reagan avevano l'impero del male l'Unione Sovietica adesso quello non c'è più, ci siamo noi quando devono additare uno lacchio agli elettori americani i repubblicani dicono attenti a non finire come l'Europa allora ho cercato prima di tutto di smontare questo ragionamento partendo dal, più dal basso possibile, cioè dai, mi sono fatto i conti in tasca, siccome mi sono trasferito negli Stati Uniti 12 anni fa, eh, residenza negli Stati Uniti, residenza fiscale, quindi sono contribuente, sono un, un esempio abbastanza normale di un esponente del ceto medio, pago le tasse dal ceto medio e... Eh, ho due figli che hanno studiato in America, eh, ho provato a misurare il, il bilancio finale del patto sociale americano, in che cosa consiste? Ho, ho visto che di tasse pago un po' meno di quello che pagherei in un paese dell'Europa continentale come l'Italia o la Francia, che sono quelli che conosco meglio, ma non moltissimo meno, soprattutto se sono residente in una delle due coste dove... La pressione fiscale locale sui redditi è aggiuntiva rispetto a quella federale, è abbastanza elevata. Pago un po' meno, ma non, non è un paradiso fiscale all'America. In cambio, ricevo pochissimo, N nel patto sociale americano eh, il servizio dell'istruzione è, è, è dimagrita di una qualità estremamente scadente del settore pubblico rare oasi di qualità, la scuola privata ha dei costi inimmaginabili cioè una, una scuola privata di San Francisco o di New York ha costi che voi probabilmente associate alla vetta di Harvard eh, li si paga a partire dalla, dalla scuola elementare e ci sono nonostante questo le, le liste d'attesa eh, la sanità penso sappiate, non è inclusa nel patto sociale, americano, quella ve la devo comprare a parte, non è inclusa nelle tasse che pago, non è previsto che il cambio delle tasse abbia un'assistenza sanitaria, ve la devo comprare a parte, è costosissima ed è molto scadente, uno dei sistemi sanitari più efficienti del mondo, è il privato. Eh, trasporti pubblici, nella, in tre quarti degli Stati Uniti mh, non si ha neanche più idea di cosa sia, di non esiste più il treno. Eh, a Los Angeles... Mh, anche una, una donna delle pulizie deve avere l'automobile, se no non può prendere un'auto, non c'è. Uh, New York è una delle rare città con dei trasporti pubblici, ma molto scadenti, degr degradati, in continuo peggioramento e cari. Non sovvenzionati, in realtà mi pago l'abbonamento mensile ai costi di gestione. Quindi facendo, ho, ho fatto proprio i conti della spesa sul mio bilancio familiare cosa guadagno, quanto pago di tasse cosa ricevo in cambio è un sistema che non sta in piedi eh, quello che mi interpella ancora di più è che in realtà la frase del titolo testuale è una citazione di Mario Draghi non di miei toni. lo stato sociale è defunto lo, lo disse a maggio Mario Draghi in un'intervista a Wall allora, Street Journal Può darsi che fosse una cartazio benevolenze, perché poi successivamente in Europa lui si l'ha un po' corretta quella frase. Forse amava vederla stampata sul giornale più autorevole sulla piazza finanziaria di New York, quello che parla a, una, a, a un, un certo mondo dell'oligarchia finanziaria americana, ma l'ha detta. Eh, e quello che mi preoccupa è non tanto l'ideologia regnante in questo momento nella destra americana, ma il fatto che questa ideologia abbia una sorta di egemonia in Europa si traduce in scelte politiche. La cinghia di trasmissione di questa egemonia in questo momento è il governo tedesco, Angela Merkel, che sta operando una pressione sulla periferia dell'Europa perché lo Stato sociale venga ridimensionato. Ora, il paradosso è che la Germania è il modello sociale europeo più compiuto, è quello che smentisce nei fatti tutti i nuovi comuni americani. La Germania ha, ha di poco più di un quarto della popolazione americana e da oltre un decennio si batte ad dare pari, spesso super, gli Stati Uniti come popolo di commercio mondiale nei confronti della Cina la Germania ha accumulato sistematicamente degli attivi commerciali esporta più di quanto importa dalla Cina, mentre gli Stati Uniti sono in debiti costanti. tra l'altro poi gli Stati Uniti hanno nelle loro esportazioni una fortissima componente agricola in materia di mentre la Germania è tutto manifatturiero e dal punto se si misurasse esclusivamente dal punto di vista della potenza industriale la Germania stravince nel confronto con gli Stati Uniti pur avendo salari alti, sindacati forti, regole ambientali severe, oggi molto più severe di quelle americane, eh? e un welfare state magnificamente generoso, se confrontato con quello americano. Ecco, il, il par... allora, dopo aver smentito che il modello sociale sia morto perché quello tedesco è vivo e vegeto e vince e punti abbondantemente sul concorrente americano, quello tedesco ha una serie di satelliti molto omogenei che funzionano altrettanto bene, Svizzera, Olanda, Austria, Europa nordico Scandinava, cioè non è una cosa limitata a un solo paese. Il tema successivo su cui mi interrogo, ma su questo mi limito a enunciarlo, è perché la Germania non ha esportato questo suo modello al resto d'Europa, anzi, costringe la periferia dell'Europa a rinunciare al suo modello, o quantomeno adottarne una versione molto molto più povera. E qui io provo da questo punto di vista a, semplicemente a suggerire delle possibili risposte, una riguarda il sospetto che i tedeschi preferiscano esportare il proprio modello perché uh, sono organizzati come economia per essere strutturalmente in attivo e quindi hanno convenienza a essere circondati da economie deboli che sono strutturalmente in, in, in passivo, uh, però poi... Concludo anche su alcuni problemi nostri, perché è evidente che il nostro interesse è adottarlo. Il modello sociale europeo, noi non ce l'abbiamo, ne abbiamo una versione mediocre, eh, disfunzionale degli americani. Eh, il, il modello sociale europeo è una cosa molto seria, vista dagli Stati Uniti, vista dalla Cina, dove ho vissuto per cinque anni ancora a maggior ragione: è quanto di più avanzato ci sia non parlo soltanto da un punto di vista etico, non parlo solo di conquiste di civiltà, parlo da un punto di vista della efficienza economica è il modello più competitivo eh, noi non ce l'abbiamo e eh, eh, dobbiamo eh, abbiamo effettivamente il grosso interrogativo è perché questi 12 anni di moneta unica ci hanno costretto così poco a omogeneizzarci però il momento è questo grazie Eh, Stefano Rodotà. Giuseppe La Terza mi ha chiesto di eh, dedicarmi in particolare al libro di Luciano Canfora. I tempi sono giustamente ristretti, quindi una serie di incursioni anche nella direzione Rampini li evito. Parto da una constatazione eh, che è questa. E vi sono risposte alle quali si addice l'assertività e mi pare che la scelta stilistica di Luciano Canfora vada in questa direzione e non è solo, mi pare che questa sua secchezza richiama, questa viene la mia esperienza di settore disciplinare, richiama la perentorietà e la sintesi con la quale motivano le loro sentenze i giudici francesi. Non si perdono in troppe motivazioni. E allora, questa però non è solo una scelta stilistica, perché poi, ovviamente, leggendo il libro, uno si accorge che c'è qualcosa di più, che vi è una indicazione di metodo, che io credo, da questo punto di vista, molto preziosa. E cioè, quando una falsità è così evidente. Con for, con, contrastarla con troppi argomenti, rischia di conferirle una qualche plausibilità. E quindi è giusto usare questo tipo di procedura. E, e allora veniamo alla sostanza. Le cose sono molte. Parto da un dato che poi ci riconduce alla situazione italiana, ma non solo. Uno dei punti d'avvio è proprio il discorso sul bipolarismo, che io non voglio usare parole troppo forti e dico che è uno dei grandi equivoci dell'ultima stagione italiana. Equivoco è parola benevola, rispetto alla quale questo bipolarismo adesso non ha più né padri né madri, nessuno. Non ha padre neanche la legge elettorale eh, di cui si, dovrebbe, eh, si dovrebbero modificare i termini perché chi la attacca più frontalmente è chi l'ha voluta e votata in Parlamento questi non sono soltanto eh, fattori di debolezza tipici della situazione italiana perché dalle considerazioni riguardanti il bipolarismo eh, rispetto alle quali non è stata fatta nessuna riflessione eh, Canfora trae poi una considerazione che riguarda il rapido rovesciamento del paradigma senza avere però, questa è la mia aggiunta, riflettuto sui guasti enormi che questo bipolarismo tuttavia ha introdotto e che sono una delle ragioni della situazione che abbiamo di fronte, perché con responsabilità politiche e culturali largamente condivise, il bipolarismo che cosa ci ha detto? Ha detto, cari signori, noi dobbiamo passare a una fase in cui al momento delle elezioni ci si divide nettamente, ci si saluta alla prossima eh, tornata elettorale e intanto qualcuno lavora e sarà poi giudicato. Ecco questo schema molto semplificato, che però è quello che introdotto in una situazione di grave e drammatica crisi politica. Che quella successiva alla caduta del muro, ha determinato in Italia un, qualcuno ha detto il bipolarismo furioso, altri l'hanno variamente aggettivato, ha introdotto nel sistema politico un tasso non di conflittualità, che è buonissima cosa, ma un tasso di violenza, io uso questa espressione, di cui paghiamo le conseguenze. E a un certo punto, in presenza di una incapacità di discussione politica, è chiaro che il rovesciamento del paradigma diventava una via possibile d'uscita. Con un dato di cui in questo momento noi registriamo la drammaticità nella situazione italiana e che porta a uno dei due certificati di morte, io dico così, che sono presenti nel libro di Luciano Campo. Oggi noi ci troviamo di fronte a che cosa? Eh, uno degli argomenti forse da suggerire è i mercati votano, oppure si aspetta per il lunedì il giudizio dei mercati. Non votano più i cittadini, votano i mercati. In questo momento il dibattito politico italiano è tutto centrato su che cosa? Su rischio elettorale, cioè il voto dei cittadini non è il momento massimo di espressione della sovranità popolare ma qualcosa che mette a rischio che cosa? La democrazia. Quale democrazia? Questo è un punto. E allora io devo essere molto sommario e ancora più assertivo di quanto sia Luciano c'è uno dei due certificati di morte perché a pagina 32 dice esplicitamente che è morto il modello rappresentativo eh, me lo sono segnato, rappresentativo elettivo parlamentare e, e poi trova eh, conferme e poi c'è una critica molto puntuta e come sempre molto efficace anche attraverso le parole adoperate la critica al, eh, chiamiamola la centralità del Parlamento per ritornare a una stagione del, eh, del, della discussione politica italiana non per contestare la legittimità del Parlamento ma per un modo di guardare al Parlamento che poi un po' lo dissolveva in una sorta di discussione in ogni luogo e in ogni momento questo è un punto importante questo è un punto significativo ed è un punto che non può essere lusso perché ci riporta immediatamente a che cosa ci chiede l'Europa. L'Europa che cosa ci chiede in questa dimensione? Questa dimensione non ci chiede nulla o meglio ci chiede esattamente potremmo dire quello che sta accadendo. Nello stesso tempo però nel momento in cui eh, si discute e si parla e si insiste sulla necessità di una nuova stagione costituente, di un nuovo trattato, di un'Europa politica, di un avvio di un'Europa federale, il sospetto, il dubbio è che questa Europa federale sia nient'altro che una, trasporre in questa dimensione unicamente il Governo del mercato così come è stato concepito negli ultimi anni. Attenzione, culturalmente questo non ha accompagnato in tutti i momenti la storia europea e qui io dell'Unione Europea e qui mi discosto almeno per un momento dalle argomentazioni di Luciano Campo, perché c'è stato un momento di consapevolezza, non voglio dire di autocoscienza dell'Europa, perché quando nel giugno del 99. Il Consiglio europeo decide di dar vita a una convenzione perché scrive una carta dei diritti, dice che, la necessità, che questa carta dei diritti è necessaria per la legittimità dell'Europa. La parola legittimità è molto forte perché quando sull'orma di Delors Sull De si è detto che l'Europa aveva un deficit di democrazia si diceva già una cosa molto significativa e pesante dire che c'è un deficit di legittimità significa che l'Europa non è riconosciuta dai suoi cioè non ha legittimità nei confronti dei cittadini e legittimazione come soggetto politico questi sono i passaggi allora perché dico questo? perché mi sembra che quello che ci chiede l'Europa è quello che Camfora racconta in questo libro, ripeto, con questo tono tranchant che poi fa anche bene alla discussione e tuttavia si porta dietro questa domanda che cosa ci chiede l'Europa, l'altra risposta che cosa ci può darci l'Europa e che cosa possiamo chiedere all'Europa. Naturalmente io qui, perché poi c'è l'altro certificato di morte di cui voglio parlare, che l'altro certificato di morte è nell'ultima pagina. Nell'ultima pagina si dice che la marcia dei diritti che è cominciata nel 1789 probabilmente è finita. Io ho un'opinione un po' diversa, proprio lavorando su quello che ogni tanto ci arriva dall'Europa. Dall'Europa poi ci arriva il no al trattato ACTA. Il trattato ACTA è un documento molto importante per ciò che riguarda la distribuzione dei poteri planetari, perché riguarda il diritto d'autore e riguarda il potere esercitato dalle grandi major della musica e delle immagini, con sanzioni nei confronti dei cittadini che dovrebbero essere disconnessi qualcosa. Quando imitando almeno in alcuni paesi tipo in Francia la logica del terzo colpo strikes degli Stati Uniti per tre volte io ho violato col mio accesso il diritto d'autore solo che questo diventa privazione di cittadinanza perché c'è una schizofrenia spaventosa perché nel momento in cui si dice io costruisco il rapporto Stato-Cittadino sempre più sulla connessione in rete perché lì andrà a fare i certificati, perché non, eh, tutta una serie di attività non saranno più cartacee, perché non ci sarà più il rapporto vis-à-vis -vis e così via. Poi io gli nego la possibilità dell'accesso, cioè lo escludo dallo stesso circuito di cittadinanza minima all'interno del quale attraverso la tecnologia lo vorrei inserire. Il Parlamento europeo di fronte alle ratifiche che erano venute da tutti i grandi parlamenti del mondo a cominciare da quello degli Stati Uniti ha detto di no che è un, un dato in qualche modo significativo come fu la presa di posizione di Monti di fronte a Microsoft. e eh Quindi c'è una qualche riserva. Se per esempio i giudici italiani hanno potuto reintegrare alcuni lavoratori che erano stati licenziati perché sostanzialmente eh, iscritti alla FIOM e perché... Due direttive europee in questa direzione hanno consentito tutto questo, utilizzate intelligentemente dai giudici. C'è una sentenza che avrebbe dovuto un po'. Mi dispiace di parlarne in modo così polemico di fronte a due autorevoli membri del governo. Ma quando ogni tanto. L'Europa ci ha chiesto di eliminare il divieto dalla diagnosi preimpianto, e invece il governo impugnerà probabilmente questa decisione allora bisogna un po' mettersi d'accordo so... probabilmente Probabil e perciò io sono lo scritto con molta prudenza di cui mi ha dato perfino atto il ministro Balduff. ci sono indicazioni che qualche paese coglie, la Germania cogliendo uno spunto che i diritti ha avuto nel 2010 una sentenza della Corte suprema sul cosiddetto minimo vital della sua, della sua Corte Costituzionale che introduce un elemento di controllo e sono dichiarate, state dichiarate incostituzionali una serie di norme riguardanti servizi sociali e presenza in quest'area dello Stato perché violavano il principio del minimo dell'esistenza. Allora, c'è una riserva che noi dobbiamo. perché non viene utilizzata? Perché l'Europa non è capace di imboccare la strada della legittimità. Questo è il punto e la mia conclusione eh, è che naturalmente eh, questo mi riporta all'idea che mentre si dice che tutte le grandi narrazioni sono finite questo è stato uno strumento, sappiamo tutti per legittimare l'unica narrazione, quella del mercato c'è un'altra narrazione che bene o male percorre il mondo e che è quella dei diritti che poi riesce anche a essere uno strumento mobilitante di questo potremmo discutere eh, nella Pars Construens che ogni tanto affiora però nel libro di Campore va proprio mi sembra in questa direzione e io chiudo allora faccio pure io una citazione non così corta come quella di Luciano Campore ma c'è un grande libro che credo andrebbe rimesso in circolazione che è la crisi della coscienza europea di Paul Hazard c'è la più bella definizione d'Europa che io abbia trovato abbia letto, e dice l'Europa è un pensiero che mai si accontenta guai se si accontentasse solo del pezzo di pensiero economico un po' unilaterale di questi anni e solo su questo modellasse le sue richieste eccoci allora io mi concentrerò prevalentemente sull'altro però facilitato dalle ultime parole, dalla seconda parte avete notato di Stefano che ha fatto un tilt lungo la sua esposizione, partirò dal primo. Eh, riassumo le, la, cosa io penso rispetto tra l'altro a, a due testi te, molto interessanti di un'iniziativa estremamente interessante eh, che creò a cui auguro il massimo successo, eh, riassumo ciò che penso in questo modo, rispetto al modo in cui la posta Canfora è insensato, io aggiungo, o dannoso usare lo strumento, è l'Europa che ce lo chiede, io dico qualche volta, e con questo mi esprimo una lontananza dalle posizioni espresse, eh, qualche volta. Eh, rispetto alla domanda insensato dannoso usare l'espressione non ci possiamo più permettere uno stato sociale dico quasi sempre con questo ho riassunto ciò che penso e adesso lo motivo eh, la, la, la, io penso che ci sia un problema nel, nel, nel testo di Canfora eh, io condivido moltissimo tre cose che lui scrive che esiste una tendenza fortissima in questa fase a ritenere che sulle cose fondamentali siamo tutti d'accordo una, una tendenza forte al pensiero unico io personalmente nella mia, nella mia lettura l'attribuisco all'influenza all eh, negativa di uno straordinario filosofo che è Rawls eh, secondo eh, l'idea del superamento delle ideologie e terzo la più grave di tutte che eh, come dire, non ci sia per necessità più bisogno di conflitto io condivido eh, con lui le preoccupazioni su questi punti. Ritengo però che questi siano un problema del pensiero moderno, di questa fase del nostro pensiero. Non le vedo riferite con particolare, eh, particolarmente all'Europa, le vedo, hanno caratterizzato il dibattito negli Stati Uniti, hanno sul terreno che mi è più familiare, che è quello dell'economia condotto per 15 anni, 20 anni, alla formazione di una cosa che si chiamava non a caso Washington Consensus, cioè l'idea che fosse ovvio ciò che andava fatto. Si trattasse dell'Argentina, dell'Italia, dello Sri Lanka, eh, dei paesi dell'est asiatico, degli Stati Uniti. Questa impostazione ha provocato danni gravissimi, c'è una profondissima consapevolezza eh, dell'errore compiuto e quindi siamo in una fase in cui, in cui stiamo capendo che quello è un errore. Possiamo sostenere che questo paradigma, che questo errore caratterizza integralmente la costruzione europea? Assolutamente no. Possiamo dire che questo errore è presente oggi in maniera significativa nella cultura, nel modo di fare di una parte di quello che costruisce l'Europa? Sì, c'è uno scontro in atto, eh, c'è uno scontro, uno scontro nella tecnocrazia di Bruxelles, uno scontro nelle, nelle, come dire, nei luoghi di cultura attorno ai grandi, alle grandi figure politiche che in questo momento governano l'Europa. Non la devo tirar lunga, ma eh, Rodotani ha fatto già alcuni esempi. Quando l'Europa, attraverso le sue direttive, ne sono stati fatti alcuni esempi? Quando l'Europa, offrendo già oggi la possibilità di aprire un problema di portabilità dei diritti sociali, oggi di fronte alla Corte di Giustizia Europea, per cui oggi in questa Europa, grazie a quello che l'Europa ha costruito, è possibile per un cittadino che non si ritiene opportunamente servito in Gran Bretagna pretendere che con i contribute che ha pagato in Gran Bretagna possa essere servito in Francia, non credo che stiamo, stiamo parlando di un'altra cosa rispetto al quadro che, che qui è eh, rappresentato. Quando dall'Europa ci viene l'indicazione, quando è l'Europa che ce lo chiede, eh, si traduce nell'indicazione ai paesi di principi, principi di buon senso di funzionamento dei sistemi economici eh, che riguardano il funzionamento, il fatto di non falsificare i conti pubblici, tanto per essere chiari, nella misura in cui quello, quello, quel, la Commissione e l'Europa abbia gli strumenti per evitare che ciò avvenga. Eh, nel senso di eh, non realizzare interventi quando manchino alcuni requisiti istituzionali fondamentali, io credo che stiamo parlando di una impostazione che non soffre di quel limite anzi, che a differenza di quello che è avvenuto negli Stati Uniti ha superato quelli, è consapevole dell'esistenza di molteplici interpretazioni, di visioni diverse e tenta di trovare alcuni principi conduttori per la costruzione di un... questa cosa è vera e chiudo sul, sul punto Europa, addirittura addirittura per la più autoritaria, io mi sono annotato la parola sistema autoritario europeo, per quella che potrebbe apparire la più eh, forte esemplificazione di questa, para, di questa immagine, il sistema autoritario europeo, che è la moneta. La moneta, ed è forse l'unico punto in cui, mi, in cui non sono d'accordo, con, se, se non l'ho capito, con Federico, perché anche tu tocchi questo punto nel tuo, la costruzione della moneta... Non è stata fatta da alcuni signori o tecnocrati eh, eh, nel convincimento eh, di incastrare eh, in questo modo al servizio di eh, 20 idee precostituite tutto il resto della popolazione sulla testa dei parlamenti, sia dei nazionali sia del Parlamento europeo. Al contrario, è stata costruita innanzitutto da uomini politici che erano stati eletti i quali hanno avuto un mandato con un consenso fortissimo e hanno ritenuto, come era avvenuto in altri passi della vicenda europea, che abbiamo fatto bene o male, non lo sappiamo, ma, ma le intenzioni contano, che hanno ritenuto che la, il, il progresso dell'Europa politica, democratica, legittima, quella di cui ci parla sanamente la Corte di Costituzione tedesca, potesse avvenire soltanto attraverso uno strappo. Sì, è uno strappo, la moneta è uno strappo, la moneta non è creazione di stabilità, la moneta e l'euro è stato costruito per creare instabilità, ma non, come si dice, Naomi Klein, l'instabilità che poi consente di fare le riforme contro la gente, che è la sua visione, che è stata in una certa fase, e alcune delle idee della Klein io le condivido, se penso all'IMF in Argentina, tanto per essere molto chiari. È stata costruita con l'idea e con la consapevolezza che avremmo trovato la forza e il coraggio di fare un passo in avanti verso l'unificazione politica eh, perché la moneta unica senza l'unificazione politica e delle politiche fiscali non tiene, ma lo sanno tutti che non tiene. Dopodiché per un paese come il nostro non c'è stata la follia di entrare in una gara in cui sapevamo che eravamo perdenti, c'è stato un confronto molto semplice perché quando si dice il paese è entrato in una gara e poi non è riuscito, a realizzare quel salto di produttività che si immaginava fosse legato, dobbiamo anche raffrontarlo a cos'era il nostro paese, qual era l'alternativa. Non possiamo pensare solo ai primi sei mesi. Certo, se questo è un paese che se domani mattina esce dall'euro e svaluta, è ovvio che ha eh, con l'industria che ancora si ritrova degli effetti positivi. Quanto durano? Cinque mesi? Sei mesi? L'abbiamo già conosciuta l'inflazione e l'abbiamo conosciuta l'inflazione come sistema. Eh, antidemocratico per eccellenza portatore di dittature devastante sulle effetti sulla distribuzione del reddito di questo, cioè, parliamo di che in Italia ci ha portato anche una situazione di, di, di conflitto sociale drammatico prima con, prima con il capitale che impediva al lavoro di esprimersi persino in fabbrica poi con organizzazioni che impedivano al capitale di esprimersi e, e le gambizzavano cioè, questo è il paese nostro da cui siamo usciti se no, non so di cosa stiamo parlando quindi non è stata una è stata, può, può esserci stato un errore ma non è stato fatto con l'idea di dire adesso abbiamo, sappiamo cosa fare è stato fatto per creare delle condizioni che, che potessero dare luogo e, e, e io ogni volta che leggo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca mi tranquillizzo perché sono i più europeisti di tutti eh, su Federico e sull'altro testo eh, ho detto è insensato dire questa frase lo è molto spesso Qualche volta no, lo è molto spesso per ragioni di Federico, quindi è inutile che mi soffermo sul molto spesso. Condivido, condivido completamente la, la, la, la, la valutazione che tu fai degli Stati Uniti per quello che la vita e la conoscenza mi ha dato di comprendere. Eh, non vorrei che però ce ne andassimo via troppo, che tu ci lasciassi troppo tranquilli, quindi faccio, qui faccio proprio eh, al margine... Ci sono tre situazioni nelle quali l'insostenibilità, diciamo, dello Stato Sociale, No, lo Stato Sociale in sé è sostenibile, certo che è sostenibile, ci sono tre condizioni, una ce la dici tu, ci dici che non è sostenibile quando manca la fiducia, ti faccio il mestiere che non hai potuto fare avendo solo cinque minuti, la fiducia è il capitale sociale, cioè ci sono delle condizioni nelle quali non si riesce a costruire, il contratto non tiene e quello è insostenibile. Il nostro Sud è un esempio... Di Io la definisco in un altro modo, secondo me fallisce in altre parole il sistema dello Stato sociale quando le classi dirigenti che lo devono erogare, che lo devono produrre, sono, come le chiama, anche a me fatemi citare molto urbanamente un giovane economista contemporaneo che è Daron Ascemoglu, sono delle, delle classi dirigenti estrattive, la cui attività è estrarre rendita e che quindi hanno come funzione fondamentale quella di, fa, di mantenere, accaparrarsi una fetta, magari anche che si riduce, di una torta, eh, che, che magari si riduce anche però la fetta è certa, piuttosto che come dire, giocare la partita di far crescere eh, la torta e di vedere se riescono a reggere la fetta di quella torta. Quindi in queste condizioni lo Stato Sociale non regge e lo vedi che non regge, non riesce a erogare servizi, non produce, non, non produce servizi, però ci sono due più interessanti perché il Sud è un caso particolare ed estremo, che voglio ricordare e, e, e mi ha zitto. Eh, ce n'è una seconda e dobbiamo esserne consapevoli, altrimenti cadiamo nell'errore di quel straordinario libro che ha scritto Tony Jatz, che, che, che la terza ammirabilmente tradotto, che in una critica molto forte, molto simile per certi versi a quella che Federico ci riporta qui, eh, però poi chiude dicendo ritorniamo alla, so, alla, alla socialdemocrazia, che poi sia quella rusveltiana, quella del mercato sociale tedesco, eccetera. Ecco, io credo che noi non ci dobbiamo accontentare di quello, per due ragioni primo perché dobbiamo fare i conti con una vecchia critica eh, comunista, comunista fatta dal partito comunista al welfare di allora che cioè quella, quel welfare reggeva con profitti elevatissimi, perché era una roba che si faceva con il residuo di profitti elevatissimi, quando i profitti hanno cominciato a essere meno elevati non ci sono stati più gli spazi per realizzare, questa roba degli anni, del 1960 eh? ed è vera non lo regge il sistema. Perché? Non lo regge per un motivo molto semplice, perché ci piaccia o non ci piaccia, come ci spiega bene Marta Senne, lo Stato sociale non riesce a distinguere fra le circostanze e l'impegno. Se potesse distinguere fra le circostanze e l'impegno e impedirebbe che le circostanze degli individui, il contesto in cui vivono, la famiglia in cui sono nati, quello che gli casca sulla testa, l'handicap che hanno, eh, eh, determini una riduzione delle proprie opportunità. E invece gli direbbero, ragazzo mio, lavora quando quello che manca è l'impegno. Non si può fare, non esiste in natura questo. Se no ci inventiamo l'uomo, come, come si è tentato, ahimè, nell'applicare alcune idee pur gloriose. Quindi, poiché questa distinzione non c'è, lo Stato sociale ha dentro di sé... Continuamente il problema che nell'erogare servizi può determinare un disincentivo dell'impegno, cioè diciamocelo perché sennò eh, e questo ci spinge a reinventarci continuamente lo Stato sociale, a ridisegnarlo completamente. Secondo, e qui faccio il sessantottino e chiudo, perché quello Stato sociale era paternalista anche nelle sue migliori accezioni, era uno stato in cui c'erano dei signori, gli sì, dei tecnocrati che dicevano come si dovevano fare, andare a scuola, il grembiolino, le lezioni che si facevano, tutti quanti nelle scuole in un certo modo, passava sulla testa degli individui il migliore stato sociale. E quindi abbiamo capito, l'abbiamo eh, fatto inutilmente, visto che è la mia generazione che, che, che, la, che ha fatto, no, l'abbiamo fatto giustamente, abbiamo anche rifiutato il modello paternalista della socialdemocrazia nella quale gli individui come dire, non, non si esprimevano, tutte le battaglie straordinarie sulla psicologia ma infinite battaglie che questo paese ha, a cui ha dato vita sono battaglie che erano il recupero dell'individuo poi, siamo andati, poi abbiamo, abbiamo debordato, è rimasto solo l'individuo, ci siamo dimenticati della collettività, dell'impegno sociale, dei beni pubblici ma quella critica è sacrosanta e chiudo con una nota positiva non è un caso che in tutto il mondo, dalle Filippine agli Stati Uniti, dalla Francia a, a Novara dove ero l'altro giorno eh, eh, si tentino delle strade di ricostruzione di un nuovo welfare, di un welfare in altro modo in cui l'individuo torni ad avere un ruolo, in cui il pubblico e il privato e il settore non profit lavorino assieme, per carità non confondete. Non sto parlando del non profit che sostituisce lo Stato perché lo Stato si tira indietro, sto parlando di una modalità in cui gli individui eh, che erogano i servizi, che li ricevono, i cittadini che ci stanno, collaborano assieme. Non vorrei, perché ho detto queste cose, e mi ha zitto perché non vorrei che nella sacrosanta operazione che fai, che fai Federico. Eh, ci accontentassimo e dicessimo eh, questa è falsa, tu, tutto bene, eh, ritorniamo, ritorniamo a quello che avevamo. Io eh, stavo pensando che forse c'è una chiave di lettura che potremmo usare per accostare i due libri eh, così tranchant, l'Europa che ce lo chiede è falso, io vorrei dire che se noi ci mettiamo nella prospettiva dei giovani, a loro non importa molto che sia falso. Loro sentono, non sentono lontana l'Europa. Loro sentono stretta l'Italia che le abbiamo cucito addosso. Quindi non è qualcosa da cui i giovani, io lo dico più nella mia esperienza di insegnante che non nella mia esperienza molto più recente e sicuramente molto molto più breve di governo Tecnico di, un, eh, di, di ministro tecnico di un governo tecnico qui viene anche ricordato il governo tecnico in un passaggio mh, non molto eh, diciamo elogiativo ma eh, però io credo che invece i giovani sentano l'Europa magari in maniera un po' confusa come qualcosa che gli dà maggiori chance come una casa che non li soffoca come sta rischiando di fare il nostro paese. I giovani, le giovani generazioni non hanno paura dell'Europa e forse sentono che se l'Europa ci chiede qualcosa e noi in qualche modo cerchiamo di soddisfare le richieste dell'Europa andiamo nella direzione giusta. Io credo che questa differenza di prospettiva tra le generazioni, che poi recupero anche per parlare dello Stato sociale, sia una chiave che forse nel libro è un po' trascurata e che invece secondo me è molto importante. Per farci capire, l'Europa è una costruzione difficile. Noi vogliamo salvare l'euro. Io credo che l'euro sia, e questo di nuovo, i, i giovani sentono troppa poca Europa non troppa Europa, sentono che l'Europa non ci lascia perdere come paese ma ci dà invece degli ancoraggi che proprio per i giovani sono ancoraggi di valore. Io a questo credo molto e penso che questa sia la visione prevalente tra i giovani ma credo che questo sia anche una chiave di lettura che possiamo usare per lo stato sociale. Mi sento molto in sintonia con molte delle cose dette da Fabrizio, vuol dire che questa, diciamo, matrice di cultura economica comune conta, qualcosa fa. Ecco, lo Stato sociale per i giovani rischiava di non ci possiamo più permettere uno Stato sociale. Ma perché? Perché lo Stato sociale, come l'abbiamo conosciuto, non nelle costruzioni, astratte, dei teorici fossero economisti, sociologi, politologi, ma invece così come è stato realizzato dalla politica, quello stato sociale non era sostenibile, non era sostenibile e infatti è stato corretto. Lei diceva, noi non ce l'abbiamo neanche uno stato sociale, e la risposta molto pragmatica è che non ce l'abbiamo perché noi abbiamo speso troppo, in maniera un po' dissennata, per le pensioni. Tutto il nostro stato sociale, lo sapete, andava a alimentare spesa pensionistica, perché il sistema pensionistico era il grande ammortizzatore sociale che consentiva che tutte le tensioni sociali si scaricassero lì. E quindi non c'era una politica per la famiglia, non c'era una politica per la disoccupazione, che può essere una condizione che tocca le persone, in particolare i giovani, ma non c'erano più risorse per questo stato sociale, perché tutto finiva nel sistema pensionistico. Ma quello stato sociale realizzato era uno stato sociale solo a metà sociale, perché perché proprio nella costruzione che se ne è fatta empiricamente l'opacità ha dominato, la frammentazione ha dominato e questo sapete cosa vuol dire? Stato sociale che accomodava una quantità di privilegi inaccettabile per un paese civile e per un paese che vuole connotare l'intervento dello Stato in campo sociale come diciamo assicurazione sociale che sì è un recupero, che sì è un disegno allora noi noi l'hanno fatto gli economisti l'hanno fatto molti scienziati hanno cercato di distinguere la caratterizzazione dello Stato sociale che, ma che cosa deve fare e io recuperare il concetto di assicurazione sociale per l'età anziana Assicurazione sociale contro la disoccupazione, assicurazione sociale per l'aiuto contro il rischio di povertà alle famiglie numerose, oppure assicurazione sociale contro infortuni, tutti questi esempi sono assicurazione sociale. E qui il criterio qual è? Ve lo dico molto semplicemente, il criterio qui è di ridurre l'area di discrezionalità politica di intervento, ridurla e invece aumentare la trasparenza del disegno assicurativo. Se noi affidiamo lo Stato sociale ai meri eh, diciamo, meccanismi di trasferimento di reddito che la politica può realizzare, prendo soldi da questa parte e li trasferisco a quest'altra parte, è inevitabile che la politica poi finisca per essere più sensibile alle richieste di chi è più vicino, di chi è più capace di influenzare, di chi può scrivere della politica magari in modo un po' cattivo, di chi ha più potere. E quindi uno Stato sociale disegnato in questo modo, che dà ai ricchi e non aiuta i ai poveri, è uno Stato sociale che non regge finanziariamente. E che comunque fa l'operazione contraria a quella che uno Stato sociale deve fare. Ora io vorrei dire che, non ho il tempo qui, ma vorrei dire che l'Europa ha molto recuperato in questi anni, proprio in termini di Stato sociale, andando verso che cosa? Molta trasparenza nei disegni, molta trasparenza. La trasparenza è un prerequisito essenziale proprio per eliminare o cercare di eliminare i privilegi. Senza trasparenza potete star sicuri che qualcuno che sta bene e cerca di star meglio a scapito di altri c'è. Primo. Secondo, un'uniformità di trattamento che è importante perché l'assicurazione sociale in via di principio deve garantire uniformità di trattamento. Ma poi siccome è assicurazione sociale su questa uniformità di trattamento deve inserire l'elemento di eccezione che va a favore di quelli che meritano di più perché se noi applichiamo il trattamento uniforme certamente finiamo di, per penalizzare i più deboli ma allora la regola è uniformità corretta nei confronti delle categorie più deboli in maniera trasparente questo è e il terzo elemento, lo devo dire da economista, perché noi possiamo fare tanti tante disquisizioni. Io sono stata accusata in maniera strumentale, lo voglio dire qui in un ambiente un po' di sinistra, sono stata accusata di aver detto che aver negato la questione dei diritti del lavoro. Cosa che io non ho mai detto, ma l'accusa era veramente troppo grossolana anche per essere presa sul serio, ma il senso dell'essere una repubblica fondata sul lavoro è di costruire un ambiente che dà a tutti, giovani, uomini, donne, lavoratori e anziani, la possibilità di trovarlo un lavoro, un lavoro dignitoso, un lavoro remunerato. Questo è il senso, non l'affermazione così a prioriistica, perché questo è troppo facile e rischia di essere troppo facilmente svuotato di contenuti e rischia di accontentare troppo facilmente le coscienze che si limitano a eh, diciamo così sfamarsi con pochi principi sbandierati in maniera troppo facile allora noi dobbiamo alimentare anche i diritti con circostanze che li favoriscono che permettono che questi siano realizzati in questo senso il ridisegno, come amano dire gli economisti, dello Stato sociale non è qualcosa che toglie, anche se può sembrare che tolga a qualcuno, ma è qualcosa che allarga, che rende trasparente, che dà sostenibilità e quindi che permette di far sì che non solo lo Stato sociale non muoia, ma che lo Stato sociale viva e viva meglio di quanto non abbia vissuto nel passato col paternalismo di cui parlava Fabrizio che era negazione anche di responsabilità delle persone ma anche con gli abbondanti privilegi che molto spesso noi abbiamo finto di non vedere. E voglio dire che l'Europa in questo ci aiuta e quindi io personalmente sono grata all'Europa e sono convinta che le giovani generazioni sanno bene che in questo l'Europa ci aiuta e noi dobbiamo essere riconoscenti. Però adesso mi scuso e vi lascio. a dare un'offerta standard uguale per tutti nonostante il contesto, oppure imparare dalle nostre esperienze concrete, dal dibattito internazionale italiano e anche europeo anche e avere un'idea più di grande e credo migliore di equipaggio. Sostanzialmente a questi bambini e a questi ragazzi bisogna dare tre cose e non a uno una cosa, a un altro una cosa, a un terzo una cosa, ma a ciascuno tre cose che a dirsi sono facili, ma a farsi, sanno sanno riuscendo, non sono tanto facili. Primo, dare di più a chi parte con meno. E su questo se tutti d'accordo, però bisogna trovare il soldi per farlo e bisogna poi farlo, sapendo che quelli che partono con meno, stanno in una condizione speciale, speciale secondo dare di più alle parti talentuose e alle inclinazioni di ciascuno cioè di quelli che partono con meno che di quelli che partono con un po' di più e di quelli che partono con di più perché hanno diciamo, i genitori che sanno leggere e scrivere perché non sono poveri ma comunque le parti più forti di ciascuno quindi alle parti tra e alle parti più forti e terzo, far scoprire a ciascuno delle proprie parti poco conosciute, nascoste. Ecco, una scuola così, un sistema di formazione, ancora così è concludo subito, vuol dire fare un worker intelligente nuovo. Però questo worker intelligente nuovo lo si può fare solo se saltano un po' di cose che ci stanno. Alcune posizioni conservatrici, diventa l'organizzazione della scuola. Di assicurazione di noi docenti anziché dei ragazzi qualcosa che è una domina, importante direi decisiva, bisognerà di cambiare. quanto ci metteremo non so ma se vogliamo fare un'intervista intelligente in cui diamo una risposta a quella cosa straordinaria che la scuola che è un posto i diritti sono uguali, non si riconosce diversità delle per persone quando stanno crescendo è solo in questo modo Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, e grazie, Quindi grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, molto apprezzabili critiche di Fabrizio, dei rilievi, delle convenzioni, eh, su, su due punti, molto velocemente. Uno è, certo, questo, il mio libro non è una difesa dello statalismo all'italiana, anzi anzi, eh, faccio tutto il possibile nel per far capire che c'è un modello sociale europeo molto sostenibile, molto competitivo, anche molto efficiente. E dobbiamo eh, sbrigarci ad adottarlo, ma non è il nostro. Eh, quando è accennato alla ecco, la, la, la questione dello statalismo e tutte le alternative nel senso del non profit, queste sono cose che a me interessano moltissimo anche perché l'America è un discreto laboratorio di imprenditoria sociale, di non profit, al tempo stesso l'America è anche un laboratorio mostruoso, cioè attenzione perché quando e dove lo Stato sociale si ritira molto rapidamente dalle sue mansioni più veloci a occupare lo spazio abbandonato dallo Stato sociale di solito sono privati, e sono for profit, non sono non profit. E allora il bilancio è molto chiaro, cioè la sanità americana ormai costa il 18% del PIL, eh, prevalentemente privata, e tutti gli indicatori validi, quegli unici che contano, che sono gli indicatori della salute umana, cioè longevità, mortalità, dicono che il sistema perfino italiano ma sicuramente francese e tedesco è immensamente più efficiente è immensa in... italiano è immensamente più efficiente quindi non c'è gara siamo noi eh, l'altro ecco, l'altra cosa su cui eh, mi innesto sempre sulle osservazioni di Fabrizio Barca è eh, la, la critica al modello socialdemocratico che facevamo a noi del Pc negli anni io non c'era qua negli anni 60 ma poi negli anni 70 Ricordo delle critiche anche abbastanza scellerate che facevamo, è un cipit praticamente trattato come un social fascista, ma però c'erano delle critiche valide, naturalmente sappiamo benissimo però che il modello socialdemocratico non è rimasto fermo su quella questione fondamentale che tu hai sollevato, cioè come fare perché uno Stato sociale non incentivi a, a comportamenti parassitari, a comportamenti di indolenza di non aveva, cioè, dalla Germania di Schröder alla Danimarca hanno fatto fiori di riforme puntando lì. Certo, non sei, è difficile per lo Stato calibrare individuo per individuo le sue prestazioni, a te te perché effettivamente sei sfortunato e hai bisogno, a te no perché sei solo un tazzarone. È molto difficile entrare nella microgestione, però dal punto di vista della trasparenza e anche del dosaggio degli interventi dello Stato sociale. Germania di Schröder, socialdemocratico e Danimarca hanno innovato tanto e hanno degli stati sociali più leggeri, più leggeri oggi, meno costosi di dieci anni fa e tuttavia che continuano a svolgere un compito molto importante laddove invece negli Stati Uniti il grande smaltellamento dello stato sociale sta minando lo stesso sogno americano, cioè il, ecco di nuovo l'ideologia quell'illusione che l'America la sia la terra delle opportunità è smentita dal fatto che oggi c'è più mobilità sociale in Danimarca. Cioè, uno che nasce povero in Danimarca ha più probabilità di morire nel ceto medio o di vedere i suoi figli accedere al ceto medio di quanto non ce l'abbia oggi negli Stati Uniti, talmente la ritirata dello Stato sociale ha eh, eliminato anche quelle politiche di promozione delle opportunità. Scusate? Yeah, grazie io per fare un di essere per e il pensiero che il sofferente di responsabilità nel dibattito parlamentare che viene vita all'attuale governo ed è il vero problema che l'Europa non c'è detto orgogliosamente dal segretario di tanti partiti e dei più debiti all'europeismo di fare una tristissima università effettivamente non c'è non c'è e questo non è un normale, non è un fatto per cui è vedere che quella decisione alla quale si faceva prima riferimento l'euro è stato introdotto dai governanti che democraticamente eletti certo ma dopo 12 anni noi scendiamo con la nostra ed è un po' strano eh? se non guarda la leggianza della Spagna della Grecia questo è e 12 anni sono tanti e dal 1957 quando esiste appunto il Museo è a 7 secoli l'ho saputo al destino durante un secolo probabilmente dovremmo aspettare due o tre secoli va benissimo poi la storia è un fiume che cammina nel quale ognuno si trova a passare in un determinato segmento e ha le sue idee naturalmente limitate dal fatto che il segmento è piccolo e io ne sono sempre consapevole ma cosa mi sull'Europa non basta forse sempre, tanto, mi accade di ricordare una cosa ovvia che è antifaticissima però è vera nel secolo XX il più ottimista congiunta non lo è senza economia alcuna perché la contrapposizione rispetto ai due modelli il totalitarismo, il e totalitarismo e gli diceva la fortezza è Europa la nostra è la terza strada che è una storia accidentatissima questa qui non bisogna avere io avere dei felici puramente e dice a questa pagina Mi pare che forse si debba concludere, a questo termine pericoloso, inneggiando a quanto ha detto il Rossidori, la scuola. cose Ma, Ma se solo uno pensasse che mettere la scuola al centro, e non ai mari, della stessa politica di finanza e dello Stato, sarebbe un gran di rivoluzione altro che il palazzo di Invecchi, quella sarebbe una rivoluzione totale, perché noi sappiamo benissimo, lui ha esperienza, che cosa questa è detto effettivamente, non soltanto per la Comunità Torinese, ma anche a Caranzano, che fa pur sempre parte di un paese che fa parte solo del futuro europeo. Per cui io non sparerei sullo Stato sociale per un come la voce Rossa, perché lo Stato sociale io porto le ma io non frequentavo la sezione di cui parlavo lui, sono molto più brevi di noi, è una tappa della reputazione. Questo è il Santo È un lottare per la ripartizione del più valore in un mondo non troppo comunino per chi lavora. dopodiché avviciare arricciare il caso su di esso e criticare il nome dell'individuo liberale nel Santo mi sembra stupito.